Inizierei dalla storia di questo posto, molto antico, da Domus Romana a Masseria Fortificata. È un'azienda agricola. I nostri prodotti sono grano, saragolla, se, se, se, mi, mi piace sottolinearlo, olio, molte, molte ciliegie. Ne abbiamo ben 2800 alberi. Poi cercando di migliorare l'azienda e di aprirla anche ad altre attività, oltre l'agricoltura, tipo masseria didattica, l'agriturismo, l'agricoltura, il, il ritiro, il ritrovare se stessi, sono queste le cose che, che mi interessano da vicino. Noi siamo Masseria Piutri, noi siamo terra dei Messapi,